Questione che è strettamente collegata alla situazione epidemiologica che stiamo vivendo e che mi pare qualcuno non abbia ben chiaro qui dentro. Ed è legato a una notizia che è uscita qualche giorno fa rispetto alla volontà dell'ASL di Bologna de di attivare 60 posti letto a bassa intensità nella casa di riposo per anziani di Villa Ranuzzi, trasformando due reparti della struttura in reparto ospedalier ospedaliero per pazienti covid Abbiamo appreso anche dalle parole dell'assessore Barigazzi del Comune di Bologna che questa decisione sembra essere strettamente correlata alla mancanza di posti letto all'ospedale maggiore dove su 194 ne risultavano fino a, poco, fino a poco tempo fa, fino a qualche giorno fa, 177 con addirittura l'ipotesi di riconvertire anche i posti letto di medicina interna. Questa notizia purtroppo è stata confermata anche ieri dalle parole del direttore generale dell'ASL di Bologna Bordon che riferendosi alla situazione dell'ospedale Sant'Orsola parlava di posti in terapia intensiva vicini alla saturazione 110 su 120 e di riduzione delle attività ordinarie e quindi di possibili tagli dell'attività programmata. E addirittura dichiarava sempre Bordone che per la fine di gennaio l'ASL di Bologna si aspetta addirittura una recrudescenza eh, ulteriore della pandemia. Lo voglio sottolineare perché mi pare che ancora, e lo sentivamo anche negli interventi prima della collega Castaldini, che molti forse non abbiano ancora capito la gravità della situazione in cui ci troviamo. Detto questo, però, l'iniziativa messa in campo eh, dall'ASL, ovvero quella di trasferire malati Covid in una CRA, è una scelta che da parte mia desta molta preoccupazione. Questo senza voler minimamente dubitare dei livelli di assistenza medica e infermieristica presenti a Villa Ranuzzi e della professionalità eh, del personale. Non può sfuggire, però, che le CRA, per propria natura, sono i luoghi in cui si è concentrato il maggior numero di e dove il virus ha fatto più vittime e che gli anziani sono evidentemente la categoria più a rischio. Nessuno, penso, possa dimenticare le conseguenze nefaste che ha avuto la scelta di Regione Lombardia, con quella sciagurata delibera dell'8 marzo, di disporre al trasferimento dei pazienti Covid in via di miglioramento nelle RSA. Quindi, Stante una situazione epidemiologica preoccupante e la pressione sugli ospedali che è allarmante, mi chiedo però se sia davvero necessario correre rischi inutili, anche se minimi voglio sperare sia così però ritengo ci siano sempre facendo coesistere nelle medesime strutture posti letto di malati Covid-19 e ospiti anziani lungodegenti, vale a dire come dicevamo la categoria ad altissimo rischio di contagio e di sviluppo di esiti gravi eh, se non letali e se non ci siano davvero altre alternative che aiutino a diminuire la pressione degli ospedali, evitando di esporre gli ospiti di questa struttura a rischi inutili. Ha la necessità di potenziare la rete dei letti appunto a bassa intensità, una esigenza temporanea con adeguate caratteristiche organizzative e dagli elevati livelli di assistenza medica e infermieristica. La nuova Villa Ranussi è stata scelta dall'azienda eh, sanitaria locale perché pur essendo autorizzata e accreditata come C.R.A., possiede già oggi tutti i più rigidi requisiti impiantistici, edilizi e organizzativi necessari per l'autorizzazione sanitaria ospedaliera. Possiede inoltre le apparecchiature diagnostiche radiologiche per questa attività ed è inoltre dotata di emogastralizzatori, cioè la possibilità ulteriore di approfondimento diagnostico, quindi, non necessita di adeguamenti né di lunghi tempi di trasformazione, perché ripeto: si parla di trasformazione di una struttura, non di eh, mettere insieme eh, diciamo, varie tipologie di. Eh, Io voglio sperare e mi auguro che siano state appunto fatte tutte le valutazioni del caso e eh, abbiate avuto anche, si sì, richiesto e avuto anche tutte le garanzie che questa eh, come dire, iniziativa eh, richiede. Mm, mi auguro ovviamente che quella che in questo momento è vista come una soluzione non diventi un problema nel problema. Eh, spero anche che questo sia come dire, una necessità, come diceva l'assessore, temporanea eh, legata all'emergenza, che non diventi eh, la mia preoccupazione è che non diventi poi una decisione organica perché se è vero che insomma, ci siamo fatti dare tutte le, le rassicurazioni del caso, però io penso che una minima parte di come dire, rischio legato all'attività umana insomma, eh, comunque ci sia, fermo restando che... Eh, di base c'è cioè la necessità di eh, abbassare la pressione sugli ospedali che credo sia la scelta primaria su cui questa regione si deve orientare anche evitando come dire di far circolare ancora più persone di quelle che già stanno circolando perché sappiamo bene poi le conseguenze eh, che avrà questo in una regione che come sappiamo oggi è zona arancione ma siamo a rischio eh, zona rossa quindi è bene valutare molto attentamente le scelte che si fanno e ribadisco la soluzione mh, da privilegiare è quella di continuare ad abbassare eh, la curva del contagio e mettere nelle condizioni le nostre strutture sanitarie, i nostri ospedali, di poter far fronte a questa pandemia senza dover ricorrere a eh, soluzioni emergenziali.